Buonasera, do il benvenuto a tutti, do il benvenuto ai nostri relatori, eh, Paolo Flores d'Arcais, filosofo direttore di Micromega, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che è Marco Travaglio e autore del libro che presentiamo questa sera. Eh, ho eh, l'onore e l'onere di introdurlo. Eh, io lo sto leggendo in questi giorni, direi in queste settimane, data la ponderosità del volume. Ehm, ho, ho notato che il libro può essere letto in vari modi con vari codici e appartiene a più generi letterari allora intanto è un grande libro comico nel senso che non perché Travaglio vi faccia battute e ne fa ma perché ehm, la materia è comica e un, eh, probabilmente un lettore delle faroer che lo leggesse nella traduzione gaeli gaelica eh, si scompiscerebbe dall'inizio alla fine. C'è un personaggio che si crede sovrano, ci sono una serie di servi più o meno infidi e viscidi che però si mostrano collaborativi e viceversa, insomma è un po', ci sono gli ingredienti di una commedia di Terenzio direi più o meno. E poi un fatto non trascurabile è che eh, diciamo, eh, è anche un trattato psicoanalitico, cioè può essere usato come un manuale diagnostico-statistico delle malattie e dei disturbi mentali, ehm, perché c'è appunto questo personaggio che probabilmente si crede eh, Luigi XIV o XVI, insomma, se non vogliamo augurargli i sorti nefaste. Ehm, e poi ci sono una serie di casi clinici nelle persone, più che altro i giornalisti, editorialisti, che eh, agiscono e reagiscono sulla base appunto di quello che fa il suddetto personaggio. E finirebbero bene in un trattato di Freud, cioè Anna O l'uomo dei topi, cioè sono veramente casi di studio cioè persone il cui operato odierno contraddice in continuazione le loro biografie e Travaglio li esamina con cioè un piglio scientifico clinico, entomologico e veramente poi li rivedrete tutti li vedete tutti i giorni sui giornali magari non, non vi ricordate quello che hanno fatto e quello che hanno detto e poi è un libro storico nel senso nobile della parola, cioè è uno strumento che ci permette di capire il nostro recente passato e quello un po' più, devo dire recente passato, la biografia ma direi anche la fisiologia di Napolitano ci portano parecchio indietro nel tempo, però eh, tutti i discorsi sulla memoria sono un po' stantii, un po' moralistici eh, come quello che sto facendo, ma eh, noi semmai soffiamo, soffriamo della patologia inversa, cioè dimentichiamo con la rapidità veramente di un acido buttato su una spugna e quindi questo è uno strumento molto utile che, che ci, lui non a caso lo chiama romanzo quirinale perché ha anche questi tratti diciamo, di storia eh, al confine tra la criminalità e l'istituzionalità estrema, quindi anche un genere letterario nuovo volendo. Eh, e poi eh, appartiene, secondo me, anche al genere della letteratura distopica, e cioè Travaglio ha avuto il merito di cogliere il trapasso eh, del linguaggio istituzionale dentro una neolingua orwelliana, perché il potere che detiene e esercita quotidianamente Napolitano non è un potere, mh, diciamo, i cui cardini si muovono lungo, le, le, i principi costituzionali eh, deragliano in continuazione e quindi parlare di potere non è nemmeno il potere crasso berlusconiano insomma, che conosciamo tutti, non è così volgare, non è così manesco, d'altra parte non è nemmeno un potere del tutto occulto come può essere quello di alcune insomma, logge massoniche o altri poteri, eh, abbiamo visto Rina ieri parlare dal, carcere, insomma, dal cortile di un carcere, è anzi molto loquace come potere. Quindi è più un ronzio di fondo, una specie di radiazione di fondo del potere, che però come tutte le forze fisiche agisce sulla realtà, modifica la realtà in continuazione. E, e, e lo fa anche appunto, e qui ci, ci, eh, torniamo al comico, lo fa per esempio quando eh, si improvvisa critico cinematografico di film che non ha visto. E, e quindi monita in anticipo, cioè pre, pre prescrive le ehm, categorie alle quali si deve attenere un film per esempio sul terrorismo, su una materia così delicata e quindi dice che non deve mai essere romanticheggiante o elusivo cioè, sugli aspetti più tragici ma deve appunto rappresentarli in toto e... Io ringrazio intanto Daniela Ranieri ha accettato di essere con noi, anche se avvertita tardi, ma le sue doti di improvvisazione le avete potute apprezzare. E poi ringrazio i direttori di due giornali con cui collaboro, e, e cioè Paolo e, e Antonio. Ehm, noi siamo in un teatro, no? mi veniva in mente prima Petrolini, che eh, quando c'era sempre uno... E da lassù gli, gli gridava ogni sorta di improperio. Lui la prima volta si fermava, lo guardava, riprendeva. La seconda volta si fermava, lo guardava, riprendeva. La terza, la quarta. Poi a un certo punto si fermava, riguardava su e diceva: Io non ce l'ho con te, io ce l'ho col tuo vicino che non ti ha ancora buttato di sotto. E io credo, io credo eh, il io non ce l'ho con Napolitano, io ce l'ho con tutti quelli che non l'hanno fermato, che non gli hanno detto che non può fare le cose che ha fatto in questi sette anni, che lo hanno convinto di essere il salvatore della patria, anche perché quando una persona è molto anziana, eh, non avendo un futuro, eh, non riesce a immaginarlo un futuro per gli altri senza di sé. Eh, e quindi andrebbe aiutata eh, una persona di 88 anni di solito gli levano la patente anzi gliel'hanno già levata da parecchio tempo perché non può guidare la macchina dubito che possa guidare lo Stato e quella eh, diciamo corsa a chiedergli di restare dagli 88 ai 95 anni eh, Secondo me eh, la dice lunga su come è ridotta eh, la stampa italiana e, e, e su come sono ridotti i suoi mandanti. Eh, io penso che mh, per stimare una persona stimabile sicuramente come Napolitano la, la si debba prendere sul serio la si debba criticare e non le si debbano sconti speciali dovuti all'età avanzata non è colpa nostra se ha 88 anni è colpa sua che si è fatto rieleggere fino a 95 perché la Costituzione non dice che uno si fa rieleggere e poi rimane quanto gli pare la Costituzione dice che il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni bisogna sapere esattamente quando comincia la sua presidenza e quando finisce la sua presidenza e' da quando comincia il momento in cui non può più sciogliere le camere perché tutto ciò ha una rilevanza politica. Non esiste un presidente eletto a condizione che e non esiste un presidente eletto a tempo. Quindi se si è fatto rieleggere fa la sacrosanta eh, cortesia di rimanere fino al 2020 perché questo stabilisce la Costituzione. E chi eh, oserà dire che forse è troppo vecchio eh, si meriterà come risposta dovevate pensarci prima. Eh... Penso che prenderlo sul serio significhi dire le cose buone che ha fatto e le cose cattive che ha fatto. Io le cose buone le ho tralasciate perché sono usciti già una dozzina di libri che lo dipingono come marito fedele, padre esemplare, eh, statista, insigne, eh, patriota, eccetera, eccetera. E mancava invece un po' questo lato B. B nel senso non di Berlusconi eh, lato B nel senso l'altro girato il disco ecco lì non, non si è sentito granché e quindi mi è sembrato utile mettere in fila le cose ehm, con uno spirito che ha ragione Antonio eh, non è tanto quello dell'indignazione ehm, quanto il fatto che a me tutto quello che si muove intorno a Napolitano fa molt molto ridere. Eh, io trovo che non ci sia niente di più comico e di, e di più grottesco di una corte eh, settecentesca trapiantata nel 2013. Eh, il veder rinascere certe figure eh, che pensavamo di avere consegnato alla storia, Uh, i palafrenieri, gli aiutanti di campo, i corazzieri uh, anche muniti di penna, ci sono dei corazzieri ad honorem, uh, alcuni sono stati citati, altri magari li citiamo dopo, um, ci sono nuovi mestieri uh, che emergono intorno a, a, a, alle scuderie del, del Quirinale, c'è il mestiere del saggio per esempio, che, che è un mestiere sconosciuto nelle, nelle democrazie, chi è il saggio? Chi, chi l'ha chiamato, da dove arriva, chi l'ha incaricato, chi mi rappresenta, chi ti ha eletto, chi ti vuole, chi lo sapeva che un giorno arrivavi, no? cioè, sono tutte domande che uno vede questi saggi e dice ma, ma perché? abbiamo 945 parlamentari esclusi i senatori a vita pure i saggi per arrivare a mille cioè non, non si capisce che cosa siano i saggi eppure abbiamo mestieri usuranti anche eh, come quello del, del, del, dei giullari di corte che però non fanno ridere o meglio fanno ridere involontariamente eh, ci sono eh, i moniti ci sono delle forme di comunicazione assolutamente sconosciute, nel senso che nelle democrazie cioè, ci sono le esternazioni, i discorsi. Ogni tanto il, eh, il presidente prende la parola, di solito davanti a un microfono, con la sua faccia e dice quello che deve dire. Da noi ci sono una serie di forme sottostanti di comunicazione che sono esclusive mondiali del Quirinale. Ci, intanto ci sono i moniti di solito accorati, ehm, severi ma anche paterni ehm, e ancora quelli sappiamo di chi sono perché comunque vengono emessi eh, a una certa ora prima e dopo i pasti, eh, con delle note ufficiali nelle quali si dice che il Presidente dichiara, anche se non lo vediamo, però sono note diffuse dal suo ufficio stampa e appartengono a lui. Poi ci sono delle sottospecie ulteriori che invece si perdono per quanto riguarda la paternità, non si sa a chi appartengono, da dove vengano. Eh, noi eh, nei giornali ogni tanto leggiamo sulle agenzie che fonti del Quirinale, fanno sapere, e uno dice, ma che cosa sono queste fonti del Quirinale, ma chi sono eh, le fonti del Quirinale? E, e poi c'è ancora una sottospecie che sono gli ambienti del Quirinale. Vi, vi, eh, vi prego di fare attenzione, perché voi mettetevi anche nei panni di un giornalisti piuttosto basici come siamo noi, insomma, noi vorremmo sempre sapere chi ha detto cosa, chi ha fatto cosa, no? facciamo nomi e cognomi, eh, l'ambiente del Quirinale. Che cos'è? Cioè, io provo ogni tanto a immaginarmi questo ambiente del Quirinale che emette eh, delle osservazioni. Ma l'ambiente di che? Cioè dove sta questo ambiente? Come è fatto l'ambiente? Cos'è un salottino? Un, un ripostiglio? Uno sgabuzzino? Non si sa cosa siano questi ambienti. Ma guardate che ma se i corrispondenti esteri, dopo essersi sganasciati per vent'anni grazie a Berlusconi, quando leggono che ambienti del Quirinale sostengono che l'accordo fra Renzi e Berlusconi va bene, però bisognerebbe ritoccare un attimo, intanto dicono ma che cazzo si impiccia questo qua, cosa centra il Presidente della Repubblica con quello che deve fare il Parlamento. Ma la seconda cosa dico, ma cos'è questo ambiente del Quirinale? L'altro giorno eh, un corrispondente del, del Le Monde, mh, Philippe Ridet, ci ha raccontato che eh, in autunno, quando ambienti del Quirinale eh, fecero sapere che era auspicabile la fine dell'eterno conflitto fra politica e giustizia, e quindi già non sapeva che cos'era l'ambiente del Quirinale, poi non riusciva a capire che cazzo fosse il conflitto fra politica e giustizia, fece un, un mise nel suo blog nemmeno su Le Monde, nel suo blog una cosa in cui diceva Presidente Napolitano, intanto firmi le, le, le, le sue esternazioni e non le affidi a questi ambienti, secondo che cosa sono sti politici che sarebbero in conflitto con la giustizia? Dica che si riferisce a Berlusconi e che auspica che la smettano di processarlo, no? perché è questo che ci vuole dire. no eh, Immediatamente è partito eh, un monito... Eh, di un telefonista del Quirinale che noi non sappiamo chi sia all'ambasciata di Francia che eh, in cui il Quirinale eh, per conto appunto di questi ambienti eh, a loro volta attivati dal Presidente eh, protestava ufficialmente con l'ambasciata di Francia cioè con il governo francese perché un giornalista di Le Monde nel suo blog aveva scritto che il Presidente dovrebbe parlare chiaro voi mettetevi nei panni ha ah, dell'ambasciatore francese che dice, ma scusi ma eh, cosa c'entra il governo francese con quello che scrive un giornalista francese nel suo blog? Mica funziona da noi come da voi dove i giornalisti prendono ordine dal governo, insomma da noi i giornalisti fanno un po' quello che gli pare secondo mettetevi nei panni del telefonista degli ambienti del Quirinale che ha dovuto chiamare questo ambasciatore sapendo che sarebbe stato mandato a fare in culo perché è giusto in francese ma sarebbe stato mandato perché non si usa protestare con un governo straniero perché un giornalista ha scritto un blog eventualmente protesti con quel giornalista quindi fa molto ridere per questo io ho deciso di raccontare queste cose perché penso che alla fine se poi noi fossimo ancora capaci a ridere delle cose che fanno ridere, mh, insomma, se a ogni monito seguisse una risata omerica di 60 milioni di italiani come di solito meritano certi moniti, alla fine finirebbero anche i moniti. Ehm, invece vengono presi estremamente sul serio con quell'aria pensosa e sussiegosa che hanno i quirinalisti che sono diventati un po' più servili dei vaticanisti nel senso che ogni tanto capita che un vaticanista soprattutto quando c'era Ratzinger eh, critichi il Papa ma un quirinalista che critica il Presidente della Repubblica è assolutamente impossibile trovarlo infatti il Presidente a furia ehm, di vedersi leccare i piedi quando legge il blog di un giornalista francese protesta immediatamente con ambasciata di Francia perché non è abituato, non è che è intollerante alle critiche, è che non è più abituato alle critiche e quindi quando gliene arriva una gli sembra una roba pazzesca, dice ma come si permette questo qua, ma che mestiere fa? Dice fa il giornalista, no ma non è come i nostri, dice no è come quelli delle democrazie e allora parte la protesta. Eh, un'altra giornalista, rarissimo caso di giornalista italiano però vive molto in Francia è Barbara Spinelli quindi è scusata diciamo ha criticato più volte Napolitano Napolitano la prima volta le ha mandato una lettera eh, in cui le diceva che eh, non solo che era disinformata ma che era stata addirittura imbeccata per scrivere delle cose contro di lui da misteriose entità non si sa ambienti eh, e Spinelli ha detto ma Presidente come si permette di dire che io sono io, scrivo quello che voglio e allora lui l'ha invitata al Quirinale pensando di, di, di convincerla e Barbara mi ha, in questo libro mi ha eh, dettagliatamente riferito gli appunti che all'uscita del Quirinale aveva subito preso per non dimenticarsi niente di un colloquio che se uno lo legge veramente si domanda eh, Anzi, no, io mi immagino ogni tanto che un padre costituente eh, torni sulla terra in Italia, uno dei padri costituenti, quelli veri, insomma, quelli del 48, non questi poveracci, questi saggi, eh, e. E vedendo quello che succede si domandi e dica ma non avevamo scritto Repubblica eh, nella Costituzione perché quel colloquio di Barbara Spinelli col Presidente è il classico colloquio con un monarca assoluto che ritiene l'esa maestà eh, qualunque tipo di critica. E, e c'è certamente un aspetto grave, eh, ma c'è anche un aspetto comico in questo, in questo rinchiudersi sempre più eh, del, del monarca dentro il suo castello circondato di dignitari, parafrenieri, eh, che gli dicono che ha sempre ragione e alla fine lo convincono che, che ha sempre ragione. Eh, se voi leggete gli articoli della Costituzione dedicati ai poteri del Presidente della Repubblica, e li confrontate con quello che ha fatto in questi otto anni il Presidente della Repubblica non ne uscite, cioè o è sbagliata la Costituzione o ha sbagliato Napolitano in questi otto anni hanno sbagliato quelli che per otto anni hanno detto che comunque faceva bene a fare così perché la situazione era eccezionale perché insomma quando ci vuole ci vuole no? questi costituzionalisti che piegano la Costituzione a seconda delle convenienze uno di loro mi ha raccontato che due anni fa Napolitano gli ha telefonato per commissionargli un articolo. Eh, gli ha detto: Guarda, caro, dovresti scrivere un pezzo per dire che ho ragione io eh, su questa cosa, perché potrei essere criticato. Allora, tu dovresti scrivere che ho ragione io per questo, questo e quest'altro motivo. E il costituzionalista. Uh, un, una, una rara avis naturalmente perché se tutti facessero come lui il, le, quelle telefonate napolitano non le farebbe ha risposto, guardi Presidente, con tutta l'amicizia, io gli articoli ne scrivo pochi, quando li scrivo, li scrivo io, ehm, per dire quello che penso io, non quello che pensa lei. Però, se lei pensa queste cose, lo scriva lei, questo articolo. E io lo leggerò con molto piacere. Da allora hanno smesso di invitarlo ai ricevimenti al Quirinale, eh, evidentemente perché è l'unico che si è rifiutato di scrivere pezzi su commissione. Io e Antonio, quando succede qualcosa... Per cui eh, il Quirinale eh, diciamo, si sovraespone e quindi presta il fianco eh, teoricamente alle critiche diciamo, della stampa straniera, eh, tiriamo a indovinare su come si posizioneranno l'indomani mattina i corazzieri eh, sui vari giornali e di solito ci azzecchiamo perché dunque capotosti domani sul messaggero apertura eh, pezzo editoriale desiervo la stampa Ainis, Corriere della Sera eh, li indoviniamo tutti e di solito è sempre così, l'indomani c'è tutto lo schieramento dei corazzieri eh, poi ci sono anche quelli addetti i minori addetti non so alla Nazione, al Giorno, al Gazzettino di Venezia eh, Cose di però sono sempre tutti militarizzati proprio e o hanno un moto spontaneo diciamo che li, che li mobilita sempre nei momenti difficili oppure ehm, è anche possibile che ci siano sollecitazioni come quelle che ho raccontato prima di questo costituzionalista che tra l'altro Ehm, riceve spesso telefonate di suoi colleghi che gli dicono beato te che puoi dire queste cose, noi vorremmo tanto ma non possiamo perché sono tutti lì in fila che aspettano di diventare giudici costituzionali oppure saggi eh, visto che diciamo, la serra dei saggi è infinita eh, dopo la prima tornata estiva dei saggi e quella autunnale i primi furono 10, i secondi furono 35 a cui furono aggiunti altri 7 eh, scriventi furono definiti perché i primi 35 evidentemente sapevano soltanto leggere ma non scrivere e quindi arrivarono a 42, eh, adesso si aspettano altre tornate anche perché i saggi precedenti hanno fatto cattiva riuscita voi sapete che i documenti ponderosi che hanno prodotto questi saggi che venivano convocati al Quirinale con il Presidente a un capo del tavolo e dall'altro il Ministro delle Riforme, erano scene che non si vedevano dai tempi del Duce, quando il Duce e Federzoni ricevevano gli accademici d'Italia con eh, Guglielmo Marconi con la Feluca. No? So, Questa è, è l'intelligenza italiana no? che dovrebbe rappresentare la libertà di pensiero e che si trasformano tutti in saggi e che poi in fila indiana salgono ogni tanto in pellegrinaggio dal Presidente a prendere gli ordini col Ministro delle Riforme, che tra l'altro è Quagliariello che uno dovrebbe vergognarsi anche di farsi vedere in quella compagnia. Quagliariello era il portaborse di pera, tanto per dire cioè uno ancora meno di pera no, per, perché uno si faccia l'idea no, che praticamente sembrava impossibile. Eh, è il ministro delle riforme istituzionali che per fortuna ancora non è riuscito a riformare niente eh, ci, sono poi, ci sono poi i moniti eh, i moniti sono degli ordini chiamati in un altro modo, degli ordini dati da uno che non potrebbe darli a della gente che non dovrebbe riceverli e tantomeno non dovrebbe obbedire. Io ho provato a elencare le categorie eh, di persone a cui Napolitano in questi otto, quasi otto anni ha dato degli ordini sono tutte categorie che dovrebbero essere autonome e indipendenti dal Quirinale sono intanto i partiti, a tutti i partiti dà continuamente ordini fai quello, fai quell'altro, non andare lì, non andare là, non uscire, entra, eccetera ehm, i governi addirittura ne ha, ne ha fabbricati di suoi proprio in laboratorio un paio eh, le maggioranze, le opposizioni, le opposizioni di solito vengono ammonite a non opporsi ehm, perché non, non sta bene insomma, opporsi per un'opposizione sembra così, sembra brutto, eh, ha dato ordini eh, a sindacati. Eh, la Camusso una volta disse che non prendo ordini da un, da un cooptato, ce l'aveva con Monti e disse anche una cosa spiacevole sulla Fornero, che peraltro faceva cose molto spiacevoli, e, mh, Napolitano nel ricevimento di Natale eh, ammonì con un dito eh, la camusso, perché si era permesso di fare la sindacalista cioè di difendere i lavoratori e i pensionati dalle mire di questa iena eh, della, della Fornero che li stava per rapinare eh, come poi eh, è accaduto ehm, ha dato gli ordini agli elettori ogni tanto Napolitano non gradisce come gli elettori votano e allora li ammonisce a non farlo più ehm, per esempio invitò a non votare Grillo quando lo votarono lo stesso anzi con più gusto disse non ho sentito Boom. Allora gliene arrivò poi un altro la volta dopo, eh, allora lui riunì due o tre babbioni e rimise in piedi le grandi intese che gli elettori avevano appena bocciato e mh, dà ordini a, a, a, agli storici. Eh, voi sapete che c'è una corrente storiografica purtroppo minoritaria che da anni racconta come in Italia si sia un doppio Stato per usare un eufemismo, cioè uno Stato che ha una faccia pulita e dietro fa delle porcate, uno Stato che davanti combatte la mafia e va ai funerali delle vittime della mafia e dice che non bisogna abbassare la guardia contro la mafia e dietro tratta con la mafia, no? si chiama il doppio Stato, Napolitano non gradisce e quindi ehm, a, al Salone del Libro monitò gli storici affinché la smettessero di parlare del doppio Stato, Um, e, e fu subito naturale, invece di, di suscitare proteste in nome della libertà di ricerca uh, e di pensiero uh, suscitò unanime apprezzamenti soprattutto sul Corriere della Sera in cui si fece anche l'elenco della lista di proscrizione di quegli storici che si erano permessi di dire che c'è il doppio Stato affinché fosse proprio noto anche il loro nome e ci pensassero due volte prima di ridirlo perché il capo dello Stato non dello stato eh, singolo eh, non doppio e eh, non gradiva. Eh, ha dato ordini ai, ai giornalisti, figuriamoci, gli, i moniti alla stampa sono continui durante il G8 dell'Aquila, invitò i giornali a smetterla di parlare dei processi di Berlusconi perché sennò facevamo brutta figura con gli altri grandi della terra che arrivavano in Italia che appunto non sapevano assolutamente niente dei processi a Berlusconi e quindi se i giornali stavano zitti in quei giorni forse la sfangavamo e andavano via senza che sapessero niente dei processi a Berlusconi chiese una moratoria proprio dell'informazione e poi dopo che partirono i grandi della terra dall'Aquila disse ma è andata così bene che si potrebbe proseguire con la moratoria anche dopo, ha dato ordini alle procure continuamente è un continuo monitare alle procure perché ci vadano piano con i politici perché, eh, perché non parlino perché non dicano e, insomma è, è, è, è, una, è, una, è un continuo monitare i magistrati che in teoria dovrebbero obbedire soltanto alla legge, peraltro non non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica possa dire ai magistrati e cosa devono fare, ha monitato imprenditori, ha ricevuto addirittura la comunicazione in anteprima da John Elkan che John Elkan aveva intenzione di aumentare la quota della Fiat dentro il Corriere della Sera e John Elkan tenne a farlo sapere, ho avvertito subito Napolitano, Uno dice ma che c'entra Napolitano col fatto che tu ti compri delle azioni di una casa eh, editrice? Non, non si sa ma... Tutti ritengono che quando tu fai una cosa, anche andare magari a prendere un gelato o cosa, è meglio informare il Quirinale perché così siamo a posto. Ha dato ordini, a lo ricordava Daniela Ranieri, a registi, produttori, si occupa di cinema anche, c'era un film su prima linea. E quindi disse che insomma il film su prima linea insomma, bisogna, bisogna farli così, il film su prima linea, non cos'ha. E il problema è che parlava di un film che non aveva visto non per cattiveria, perché non era stato ancora finito e quindi non c'era la pellicola proprio. Quindi anche volendo non l'avrebbe. Ma lui già lo criticava perché non gli piaceva proprio il, forse l'argomento. E quindi come capo dello Stato ha sentito il dovere di dire che non si faceva. Un giorno, eh, dopo anni, credo, forse decenni. Lino Banfi decise di non fare più nonno libero in un medico in famiglia, lui lo chiamò e gli disse perché non fai più nonno libero e Lino Banfi fece sapere, dice me l'ha chiesto Napolitano, rifaccio nonno libero l'anno prossimo, c'è stato un monito di ambienti del Quirinale, eh, obbedisco, eh, quindi anche di fiction rai, si occupa, si occupa di qualsiasi cosa della nostra vita e uno legge la Costituzione e dice ma ma perché? Ma che c'entra? Ma perché si impiccia? Ma perché lo fanno impicciare? Questo è il problema. Fondamentale. Ho dimenticato sicuramente eh, altre eh, categorie come la Corte Costituzionale eh, che è stata anch'essa monitata anche se peraltro devo dire non ce n'era bisogno perché essendo formata da gente in gran parte nominata da lui o amica sua de, mh, non ne bastavano ancora, ci ha messo pure Giuliano Amato, no? questo virgulto, questo giovane virgulto del diritto che non avevamo mai sentito nominare prima per dare una svecchiatina insomma, anche alla Corte Costituzionale. Eh, mancano soltanto le categorie dei cantanti credo non si sia mai occupato del Festival di Sanremo ma non, non poniamo limiti può essere che adesso, adesso a febbraio magari qualcosa lo dice o una capatina ce la fa no? Può essere. la, la, la cosa che, che, che fa molto ridere è anche che Berlusconi la prima volta non l'aveva votato non l'aveva votato perché aveva detto non, non possiamo votare un comunista al Quirinale, eh, la prima volta. La seconda volta ha detto meno male che Giorgio c'è e, e poi qualche giorno dopo è andato al Quirinale per, tra, per designare il Presidente del Consiglio. Sapete che non solo Napolitano è stato scelto da Berlusconi come ripresidente, ma anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta è stato scelto da Berlusconi che non voleva Renzi e, e sbaglia sempre perché poi anche Renzi insomma, avrebbe fatto la sua riuscita eh, però all'epoca preferì il nipote eh, di Gianni Letta che cioè, l'aveva tenuto sulle ginocchia quindi dava più garanzie e quando andò al Quirinale per dire sì alle larghe intese soprattutto perché le, le stava facendo lui, Napolitano, scrissero i, i, i, i corazzieri lo aveva elogiato per il suo comportamento da statista cioè mh, un pregiudicato diciamo, per frode fiscale un puttaniere, uno, un amico dei mafiosi, era stato definito statista dal capo dello Stato. Adesso improvvisamente sembra che l'unico che ha sdoganato eh, Berlusconi sia Renzi, diciamo che arriva a buon ultimo dopo un, un ventennio di comunisti terribili che a Berlusconi gli hanno, date gli hanno sempre date vinte, infatti lui continuamente chiede scusa per non avere votato Napolitano nel 2006 perché dice avessi saputo eh, figuriamoci, lo proponevo io invece all'epoca preferiva D'Alema che diciamo anche lui eh, eh, andava bene eh, mi ha fatto molto ridere una definizione che c'è nei diari di Padua Schioppa Padua Schioppa mi ha fatto leggere un pezzo del suo diario pochi mesi prima di morire quando gli ho detto che volevo fare questo libro e, e lui ricorda che eh, Napolitano sabotò in ogni modo il secondo governo Prodi perché dato che pretendeva di governare senza mettersi d'accordo con Berlusconi, a lui non piaceva eh, e quindi ha fatto di tutto per affossarlo, glielo diceva anche quando Padova Schioppa andava al Quirinale, dice sto lavorando a una maggioranza alternativa, glielo diceva proprio, cioè lavorava già alle larghe intese eh, nel 2006 e Padova Schioppa lo definisce il pompiere incendiario, che è una bellissima definizione perché lui pubblicamente monitava eh, pace e concordia e poi sotto banco a che incendi per far saltare un governo che non gli piaceva, poi provvide Berlusconi con la compravendita dei parlamentari e poi Mastella diciamo, col, eh, con lo showdown che portò a casa Prodi nel giro, ne mandò a casa Prodi nel giro di due anni. Eh, però per dire che c'è un disegno politico da parte di Napolitano non è che ha cominciato adesso lui ha sempre fin dall'inizio perseguito il disegno delle larghe intese prima ancora di diventare presidente della Repubblica era già per le larghe intese lo era già con Craxi ai tempi, de ai tempi del Partito Comunista lo rimase quando era presidente della Camera eh, lo continuò ad esserlo eh, quando nel 94 Berlusconi Berlusconi diventò presidente del Consiglio per la prima volta e Napolitano fece il discorso alla Camera in cui doveva annunciare le linee dell'opposizione invece sembrava una, una protesi della maggioranza perché disse che l'opposizione non doveva opporsi ma doveva dialogare eh, con il governo Berlusconi. Ed è un, e sono praticamente eh, tanti anni che lui lavora alle larghe intese che prima diciamo si sono svolte clandestinamente in questa relazione clandestina che la sinistra e la destra hanno consumato per anni di nascosto fino a quando poi c'è stato il coming out col governo Prodi e l'apoteosi, proprio le nozze eh, alla luce del sole eh, nel governo Letta e lui è sempre stato un fautore delle larghe intese, nel frattempo gli italiani votavano esattamente sempre contro le larghe intese, gli italiani ormai sono bipolari nella testa, ma lui continua a combattere il bipolarismo come e quando gli pare. Lui, lui è l'unico presidente della Repubblica che ha avuto il privilegio di giurare due volte sulla Costituzione, eppure tutte e due le volte, appena giurato sulla Costituzione, ha chiesto di rifare la Costituzione. Tant'è che la prima volta, la seconda era già morto, ma la prima volta Cossiga disse, sa ah, però, se l'avessi chiesto io di cambiare la Costituzione un minuto dopo averci giurato sopra, chissà cosa avrebbe chiesto Napolitano e il suo partito, altro che l'impeachment. E Napolitano, naturalmente, questa cosa eh, che Cossiga lo, lo detestasse, non la sopporta, eh, come ricordava Paolo, eh, sta cercando, una volta che Cossiga si è, si è proprio chiarito che è morto e, e non può più eh, smentirlo, manda ma in giro delle versioni di Comodo da cui risulta che Cossiga era un suo fan. E A dicembre, mh, su tre giornali in concomitanza, proprio lo stesso giorno, è uscita una lettera di Cossiga a Napolitano. Che secondo la stampa di Torino, perché poi appunto questi corazzieri sono molto divertenti, la stampa di Torino, come, tutti, come gli altri due giornali, cioè il Corriere e il Messaggero, aveva ricevuto la lettera di Cossiga da, dall'ufficio stampa di Napolitano, naturalmente, e perché Napolitano voleva far uscire quella lettera sui giornali che aveva deciso lui, possibilmente dei giornali che non la chiosassero. Perché bastava una chiosa a quella lettera per capire che Cossiga stava prendendo per i fondelli napolitano. Era una lettera tutta pomposa ed encomiastica in cui Cossiga diceva ma quanto sei bravo Giorgio, ma sei meraviglioso, ma perché il tuo partito ti ha così emarginato ma perché non ti valorizzano e questo è prima del 2006, è prima della prima elezione quando lui era ai giardinetti eh, da senatore a vita eh, ma perché non ti valorizzano ma se ti eleggessero Presidente della Repubblica io ti voterei subito era chiarissima l'iperbole ehm, sarcastica Napolitano ce l'ha venduta come una lettera in cui Cossiga gli eh, dichiarava un amore sconfinato e, mh, L'ha fatta uscire su questi tre giornali ma la cosa divertente è che ovviamente i tre giornali l'hanno presa estremamente sul serio nonostante che Cosiga fosse un vecchio burlone eh, che si divertiva a fare questi scherzi in più non hanno nemmeno osato dire da dove arrivava questa lettera però dovevano giustificare il fatto che loro ce l'avevano perché come fa un giornalista avere una lettera di Cosiga a Napolitano o ha data Cosiga che è morto o gliel'ha data Napolitano che è vivo e allora che ricorrevano a delle supercazzole no? per non far capire da dove arrivava la lettera la stampa di Torino è arrivata al punto di scrivere che la lettera era uscita dagli archivi personali di Napolitano quindi voi immaginatevi la scena no, di questa lettera di Cossiga no, che un mattino eh, o anche di pomeriggio, sì, dipende, ehm, a un certo punto decide di uscire a fare due passi anche per prendere una boccata d'aria, erano anni che marciva dentro l'archivio privato di Napolitano, a un certo punto esce, no? si fa un giro e poi si autorecapita eh, nelle, nelle tre redazioni prescelte dal Presidente, però non l'ha mandata nessuno, perché altrimenti l'ufficio stampa del Quirinale avrebbe dovuto giustificare il fatto che non l'aveva mandata agli altri giornali, ma aveva scelto proprio quei tre. No? Quindi si ricorre anche a delle cose abbastanza ridicole, per nascondere anche delle, delle notizie normali che sarebbero normali ma proprio c'è questa sudditanza psicologica che trasforma i giornalisti in macchiette e poi quando scrivono lo si nota naturalmente pensate soltanto a quello che sono costretti a fare quei due poveretti dei presidenti di Camera e Senato no? la Boldrini e, e, e Grasso eh, che sono talmente eh, servili e con, nei confronti del presidente eh, e talmente increduli forse di essere la seconda e la terza carica dello stato, L glielo si legge in faccia proprio quando uno vede la Voldrine e Grasso capisce che ancora non ci credono che sono la seconda e la terza carica dello stato Grasso soprattutto ha questo sorriso prestampato che denota proprio questa felicità di essere Grasso, di essere lì ehm, e, quando qualcuno si alza e parla di Napolitano, loro immediatamente eh, lo stoppano. Eh, io ho riportato i verbali di, di, di questi scambi. Di solito capita che uno dei 5 Stelle nomini Napolitano e immediatamente venga stoppato. Nicola Morra. Ieri è intervenuto nel dibattito politico chi sta sul colle, quindi neanche Napolitano, già aveva usato un modo di dire per cercare di farla franca, ma lì implacabile proprio come Echelon, alla parola colle, Grasso si è svegliato come la rana di Galvani no? e, eh, e ha detto scusi senatore Morra non sono ammessi riferimenti al capo dello Stato, lasciamolo fuori da quest'aula, è l'aula che lo ha eletto tra l'altro, cioè uno dice ma sei impazzito. Applausi dal PD e dal PDL, naturalmente registrano i verbali. No, aspetta, Morra recidivo ribadisce: Penso sia ammissibile fare delle riflessioni, se poi sbaglierò dovranno i cittadini valutare. Il Presidente della Repubblica, tum, di nuovo grasso, l'ho invitata a lasciarlo fuori, lei non può citarlo. Ma, non, ma voglio citare quello che ha detto il nostro Presidente? No, lei non può citare nemmeno quello che ha detto. Morra imperterrito va avanti e Grasso a quel punto, sospirando, dice chiusa la citazione, come dire che non ci sentano dal Quirinale. La stessa cosa, ah, naturalmente, i, gior i giornali, alcuni, uno, eh, il nostro, scrivono: l è ormai è innominabile, non si può nemmeno più nominare il nome di Napolitano in vano, che è una cosa, è come, eh, è come la divinità per gli ebrei, no? eh, Come si chiama? L'ideogramma, no? le, le, le consonanti, Adonai, cioè eh, il codice fiscale, bisogna. Non, non si può più dire napolitano, qua, napolitano accortosi, del ridicolo, accortosi del ridicolo lancia un monito per cui fonti del Quirinale provenienti dalla Val Fiscalina in Alto Adige dove lui eh, soggiornava <ride> Tiravano questo foglio d'ordini. È semplicemente ridicolo il tentativo di far ritenere che il Presidente della Repubblica aspiri a non essere nominato o citato in modo appropriato nel corso di discussioni in Parlamento. Ai Presidenti delle Camere spetta di garantire nel dibattito parlamentare il rispetto di regole di correttezza istituzionale e di moderazione del linguaggio. Quindi glielo dice anche lui, piantatela di rendermi ridicolo stoppando quelli che mi nominano. A quel punto i grillini ci riprovano alla Camera no? e quindi parte Colletti, che è quello tremendo, no? eh, il quale sventolando una copia della Costituzione dice l'attuale Presidente della Repubblica immediatamente la Boldrini con quella voce da segreteria telefonica, no? non offenda, eh, comincia a zittirlo no? e lei non può parlare così del Presidente della Repubblica, lei lo sa ne abbiamo già discusso lei sa che non può chiamare in ballo il Presidente della Repubblica, fa parte del regolamento, non c'è nessuna norma del regolamento che citi mai il Presidente della Repubblica, ma Colletti insiste allora non lo chiamerò, dirò l'innominabile, Boldrini ho già richiamato il collega Colletti a non tirare in ballo il Presidente della Repubblica, Colletti allora invece di fare ogni tanto un monito col ditino alzato, l'innominabile il senato dovrebbe ogni tanto guardarsi allo specchio, Boldrini, se lei continua sono costretta a toglierle la parola, rimonito dal Quirinale, i presidenti delle camere devono garantire nel dibattito parlamentare il rispetto delle regole, semplicemente ridicolo invece il tentativo è un monito rovesciato, ridicolo prima era nella prima parte, adesso è la seconda, copiato integralmente per far sapere a questi due che lui vorrebbe essere citato ma non si può perché loro continuano a impedirlo. Guardate che tutte queste cose ci passano sotto gli occhi, manco ce ne accorgiamo, perché nei giornali viene citata la cosa come dire ieri un pericoloso sovversivo ha tentato di nominare una volta o due il Presidente, ma per fortuna è stato prontamente sedato dalla Presidente Boldrini. E tutti dicono, ah, meno male, eh, perché se no chissà dove andremo a finire qui, no? a furia di nominare il Presidente in vano. Senza citare il nome, perché è un collega, mi fa pena, volevo... Volevo eh, eh, ricordare eh, il tono dei giornali il giorno della rielezione, Padellaro vi ha già raccontato la pantomima della rielezione che tutti ci fanno credere essere avvenuta contro la volontà del presidente o collo o colle ehm, nel senso che lui non ne voleva assolutamente sapere, quelli sono andati in pellegrinaggio al divino amore lo hanno pregato in ginocchio lui ha, si è macerato per quel quarto d'ora, 16-17 minuti poi ha dovuto cedere, in realtà non c'era nessun bisogno, se uno è contrario alla rielezione, semplicemente non accetta la rielezione no? è ovvio, c'era un ottimo candidato si chiamava Rodotà, bastava che lo votasse eh, poco più della metà del PD, se il PD per metà non lo votava Rodotà passava lo stesso quindi sono tutte balle che non volesse farsi rieleggere. Lui ha provato a metterci Amato al posto suo perché avrebbe continuato a comandare per interposta persona. Non c'è riuscito, ha tentato di metterci Cassese così avrebbe continuato a comandare per interposta persona. Dato che non c'è riuscito, quando è venuta fuori la candidatura Rodotà lui ha accettato di essere rieletto per impedire che ritornando a votare in Parlamento si potesse pensare sulla pressione della base del PD che Rodotà era il candidato giusto perché Rodotà presidente significava no larghe intese, significava un governo magari per pochi mesi ma che non avrebbe più avuto Berlusconi e, oppure questi, questi Berlusconini eh, che adesso fanno finta di non, non conoscerlo, che sono peggio di lui, cioè Alfano Cicchito, Giovanardi, Schifani eccetera. Bene, dopo questa pantomima ci fu il discorso in cui Benapolitano prese a cannonate i politici che l'avevano appena rieletto e loro sadicamente, masochisticamente applaudivano perché si rendevano conto che comunque eh, lo doveva fare ma intanto gli aveva salvato la poltrona a tutti perché se no si tornava a votare e il giorno dopo uscì sul Corriere della Sera questo pezzo. Ci sono discorsi che cambiano la storia di un paese come quello di Abraham Lincoln nel 1863 a Gettysburg, o come Lyndon Johnson che nel 1965 pronuncia il celebre «We shall overcome» e chiude la segregazione razziale. Il discorso di Napolitano ha la forza retorica, l'altezza di ispirazione e la dirompenza politica che lo rendono già un'opera prima. E ha aperto una nuova pagina restituendo dignità alla parola e regalandoci un resto di etica pubblica senza precedenti nella storia repubblicana in un altro paese lo farebbero studiare nelle scuole e tutti gli editori no, che preparano i sussidiari col discorso di Gettysburg di Napolitano contro, contro la segregazione razziale. Cioè no, noi purtroppo leggiamo queste cose, non sono inventate. Non... Quando prima mi intervistavano fuori, mi dicevano lei ha aggredito qui il napolitano. Io non aggredisco niente, io riporto queste cose perché sono avvenute nel 2012, nel 2013, avverranno anche nel 2014. A meno che qualcuno naturalmente non cominci a dire che forse si è esagerato, che forse è caso che qualcuno ritorni nei ranghi. Ho quasi finito, volevo sol più, soltanto più dire due cose. Se poi tutto questo avesse prodotto dei buoni risultati, il fine giustifica i mezzi, chi crede che il fine giustifichi i mezzi, potrebbe dire, vabbè, ha abusato dei suoi poteri, ha violato la Costituzione per otto anni, ha debordato, ha deragliato, ha tracimato, però cavolo, eh, che risultatoni, che roba, ne avesse azzeccata una, cioè questo bisognerebbe anche dirlo, cioè, nel 1956 ha detto che l'invasione sovietica in Ungheria era eh, a difesa della pace, nel 2006 ha chiesto scusa, ha detto mi ero sbagliato, erano passati 50 anni, io spero che viva così a lungo che così magari fra 50 anni potrà dire ho fatto diverse cazzate tra cui farmi rieleggere, trasformare Monti in uno statista, trasformare Letta in un Presidente del Consiglio, Enrico Letta Presidente del Consiglio è un altro che ancora non ci crede, ha una paresi facciale perché c'è è, è, è rimasto quando gliel'hanno detto e... I risultati sono terrificanti, cioè non è possibile pensare eh, che uno così la faccia franca, Ma il governo Monti è stato una catastrofe, um, um, cioè, una calamità naturale, eh, il governo Letta non ha fatto niente, ha, fatto soltanto, ha cambiato soltanto il nome a Limo che tra l'altro prima si sapeva almeno come si chiamava, adesso non si sa più nemmeno come cazzo si chiama, quanto dobbiamo, eh, quando si paga, chi la paga, non si sa più niente, ha trasformato dei, dei poveretti, questo saccomanni andrebbe assistito, eh, è un poveraccio, è uno che non ne azzecca una, noi viviamo di miti, che poi appena li vediamo all'opera sono delle catastrofi il governo Letta ha alcuni ministri nominati da Napolitano che sono peggio di quelli nominati da Berlusconi e dal PD Napolitano ci ha regalato la Cancellieri ci ha regalato Saccomanni ci ha regalato Giovannini e ce ne ha regalato un altro adesso mi ricordo chi è ma che è ancora peggio eh? ah no no, quello della cultura ci ha regalato D'Alema ehm No, ma sono delle catastrofi assolute. E ogni volta che qualcuno dice qualcosa, dice quello non si tocca perché l'ho nominato io. Allora, <coughs> i risultati sono questi. Quindi, oltre ad avere forzato tutte le regole, ha pure ottenuto dei risultati pessimi. Pessimi perché? Perché noi continuiamo ad affidare la soluzione dei problemi non al colpevole, perché sarebbe ingiusto dire che Napolitano è il colpevole della situazione in cui ci troviamo. Ma lui è la quintessenza di quel sistema politico, amministrativo, burocratico e finanziario che ci ha portati a questo disastro. Non l'ho scritto io, l'ha scritto la stampa di Torino, il giornale più vicino a Napolitano, che il quarto d'ora tra il pellegrinaggio dei partiti al divino amore e l'accettazione della ricandidatura non l'ha passato a battere la testa contro il muro, l'ha passato al telefono con Mario Draghi e con Ignazio Visco, i quali gli hanno detto, Presidente, resta. Eh, cioè questo è il garante di questo sistema che ci ha portati alla rovina. Questo, ha fatto campagna elettorale per quel sistema e contro quelli che combattevano o dicevano di voler combattere quel sistema ha fatto in modo che venissero espulsi dalla coalizione del centro-sinistra coloro che non erano allineati a quel sistema Di Pietro e Ingroia non sono stati coalizzati col centro-sinistra che poi ha fatto l'accordo con Berlusconi ma non ha voluto fare nemmeno la desistenza con Di Pietro e con Ingroia soltanto perché, si, non per i loro errori, ma perché si opponevano al sistema di cui Napolitano è garante queste sono cose che sono avvenute, sono fatti, non sono balle Vendola ha detto a Ingroia nel centro-sinistra non puoi entrare perché Napolitano non vuole e noi non possiamo disobbedire a Napolitano. Renzi con tutti i suoi difetti è il primo segretario del PD che non prende ordini da Napolitano, il PD fino a un mese fa aveva come segretario Napolitano e come portavoci i vari Bersani, i vari come si chiama, quell'altro non mi ricordo neanche, eh, no quello sindacalista, Epifani eccetera. Il segretario era napolitano. Allora eh, affidare al problema la soluzione del problema produce naturalmente un aggravamento del problema. E ehm, c'è un'unica cosa su cui ha ragione Berlusconi, la grazia. La grazia Napolitano gliel'ha promessa. E poi non gliel'ha data. Non è sbagliato non avergliela data, è sbagliato avergliela promessa. Eh, Berlusconi è entrato nelle larghe intese perché Napolitano gli ha detto ti do la grazia o ti do il salvacondotto perché il salvacondotto era prima del processo quando gli era stato garantito che il processo sarebbe finito alle sezioni unite della Cassazione che l'avrebbero rimandato a Milano che l'avrebbe rimandato alle sezioni della Cassazione in tempo per farlo prescrivere il processo Mediaset. Poi la, variante, la variabile esposito, ha mandato tutto a, eh, in rovina perché il processo si è fatto per non farlo prescrivere come dice la legge e allora gli è stato fatto annusare la grazia. Ma non è una mia invenzione, 12 giorni dopo la condanna di Berlusconi Napolitano fece un monito con nome e cognome, non fonti o ambienti, lui, in cui gli spiegava come fare ad avere la grazia e gli diceva chiedimela. Ma guardate che non si è mai visto nella storia uno che viene condannato per frode fiscale e che 12 giorni dopo riceve un monito del Presidente della Repubblica che gli dice chiedimi la grazia. Cioè ma Sembrava addirittura che Napolitano chiedesse a Berlusconi di chiedergli la grazia perché se no non gliela poteva dare. E dato che l'altro avrebbe dovuto accettare la sentenza mentre è ancora lì che si è perso perché gli hanno raccontato che adesso la corte di non so dove gli annullerà la sentenza, Ghedini gli fa credere ormai qualunque cosa, no? dice se accetto la sentenza non posso fare ricordo, no, non ha chiesto la grazia e l'altro non gliela ha data dopo averla data a un colonnello americano latitante che ha sequestrato a Buomar, dopo aver commutato la pena a Sallusti, violando le sentenze della Corte Costituzionale che negano il potere di grazia per motivi politici. Lui ha dato delle grazie per motivi politici. Il colonnello latitante è stato graziato anche per quanto riguarda la pena accessoria. È un abuso di potere, non lo può fare questo napolitano e facendolo ha autorizzato Berlusconi a dire perché il colonnello latitante sì e io no, io non ho mica sequestrato qualcuno, ho solo evaso il fisco, che a casa sua, voglio dire, è quasi una stella al merito. Ecco, questo, questo Cosa della Grazia, che io ho intitolato Clemenza Senile... Eh, è un caso veramente preoccupante perché è proprio un caso palese di violazione delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, quelle che lui dice di avere difeso contro i magistrati di Palermo cattivi, con il famoso conflitto di attribuzioni su cui non mi attardo, ma che riguardava il fatto che la Procura di Palermo ha violato le prerogative di Napolitano perché ha intercettato Mancino, che se voi ve la ripetete due o tre volte vi mettete a ridere, che uno dice dunque: uno intercetta Mancino e quindi viola le prerogative di chi? Di Napolitano, cioè sì, perché si sapeva che Mancino chiamava il Quirinale, chi lo sapeva. Cioè ogni magistrato quando intercetta un delinquente dovrebbe porsi il problema e dice ma sto delinquente chiamerà mica napolitano no? perché se no sto violando le prerogative del Presidente della Repubblica e quello mi fa un conflitto di attribuzioni ma guardate che è successo così eh? e la Corte gli ha dato ragione perché come diceva Zagrebeschi, la Corte non può dare torto al Presidente della Repubblica in quanto apparirebbe una crisi costituzionale devastante da 20 giorni il Presidente non monita dopo il monito di Capodanno non c'è stato più non ha parlato più guardate che un napolitano senza monito è come Berlusconi senza eh, senza e, e, e non si sa perché non parla più è molto interessante qualcuno sostiene che quando Grillo ha parlato di impeachment lui ha detto beh forse è meglio che mi dia una calmata io non lo so se così fosse, vorrebbe dire che è un punto a suo favore, vorrebbe dire che almeno sente le critiche e, e le ascolta. Eh, penso che se avesse avuto più critiche avrebbe fatto meno errori e penso che avesse ragione Montanelli quando mandò a Pertini, appena eletto, questo telegramma. Ecco il nostro telegramma di congratulazioni e auguri a Sandro Pertini. Che Dio le conceda il coraggio, Presidente, di fare le cose che si possono e che si debbono fare. L'umiltà di rinunziare a quelle che si possono ma non si debbono e a quelle che si debbono ma non si possono fare. E la saggezza di distinguere sempre le une dalle altre. Grazie e buonanotte.